Dai. Eh vabbè GG Vai, proviamo Vai, non ti preoccupare Sono dentro con lui Bella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 al canale se non siete ancora iscritti Ed attivare la campanellina, altrimenti vi perderete Tutti i prossimi video, beccatevi sti due game Boys, questa è una delle mie prime partite Subito dopo l'aggiornamento Di Fortnite, mi hanno notato Con mio piacere che questo fucile a pompa E l'Evere Action Shotgun Non è per nulla male, molti non so perché Ma dicono che sia ingestibile Che sia bruttissimo, che non funzioni A me sinceramente piace, cioè eh, Devo essere sincero raga, a me piace State, ce la faccio, no, no, oh, no, oh, sì, ce la faccio Più o meno, vabbè l'impegno c'era No, no, no, no, no, no, fermo, fermo che serve a me, frati, prego, fermo che serve a me, ti prego Eh vabbè, mi sa che già se l'è fatta, rip Già un tizio che mi sta per arrivare addosso, dovrei, credo, andarmene Il tizio era venuto a prendersi la kill Fammi cadere, fammi cadere, no. no Tra l'altro stava pure un altro tizio ancora 35, 35, dai Dai che tanto ora mi arriva quell'altro addosso Dai, uccida a poppa, grazie Ok? Ce la posso fa? Mi ti dato male? Mmm, ma cavolo era sua Ah, questa è mia Eh, però mi sa che ti è andata molto male, sai? Eh, vabbè, GG Cogliamo un po' di questi cavoli, raga, che fanno sempre bene Comunque, raga, avevo detto, sto fucile a pompa a me non sembra così male In qualche partita di prima, con colpi addosso, neanche in testa, ha fatto 103 Con un body shot 103, raga, per un fucile a pompa non è male Bella, fra. io c'è qua, ti devo chiedere una cosa nell'orecchio Ecco qua, un bel enemy player, ci becchiamo una taglia E dov'è sto tipo? Sweet Sense. oddio, non è vicinissimo, pensandoci Ok, ragazzi, credo che il tizio sia... qui. Non è quello, non è assolutamente quello, non è vero Che fa? Mi fa entrare? Ah è un genio, ah li aiuto io, frante però qua Oh, cosa ho fatto? Va bene, ok È andato molto nel panico sto tipo, peccato c'è mm, Cecchinata non ho capito da dove però, questo è un problema Vorrei cercare un punto cieco, ma non so qual è il punto cieco Che è l'unico cieco qua, so io che non lo vede il nemico Cavolo, questo ha fatto male Ok, forse non era il tizio della taglia, pensandoci bene. Forse non lo era. Uh, che divertente questo tipo. Vai, bro, giochiamo, vai, ti qua. Dai che sei forte, che sei a tryhard da mezz'ora pure un altro, dai, seri. Ho lasciato pure... una pozza grande. Mamma mia, ragazzi, che ho combinato qua? Ok. Si stanno fightando un botto di persone. Questo mi ha visto. Bello. Potevi non vedermi, magari. 37! Questo non era bello. Questo non è bello. Questo che sta accadendo non è per nulla bello. Vabbè, però questo caso. Okay. Bella, bra. Oh! No! Uh, bra. Devo gestire meglio i tempi di ricarica, ragazzi, perché questo fucile a pompa ha solo un difetto. Ed è... Il tempo di ricarica che c'è bisogno è tra un colpo e l'altro mm, Eppure lo sapevo Eppure lo sapevo in cuor mio Oh uh, 52 fra Ma non ho non ho bouncer no Devi sparare da quelli eh Ma è bella fra mi è piaciuta questa mossa Ma, ba ma basta ma basta Ma non ce n'è bisogno che ogni 2x3 ci sto io in mezzo Ma ma, ma lasciatemi stare una mossa tanto io l'altro fucile a pompa non lo vi Fa niente, pure se epico Voglio questo Devo provarlo, mi piace Devo dimostrare a tutti che è forte C'è un po' di rotation sulla safe Anche se questo tipo Oh, non mi aveva visto Ma non ha capito dove sono Neanche capito dove è partito Eh infatti Quello stava alle spalle Stanno due alle spalle Ciao Complimenti per essermi Mi ha rubato la kill sto tipo Cioè sei serio Quello mi era entrato nella box Se la prende lui la kill Ma che perde godo, eh Non so ne dove è il tizio in testa Io qua sto costruendo Mi sono preso la ground, God Ok, forse non mi sono preso la ground Ok, ho la ground Non vedo Sono dentro con lui Bella Devo curare Mi devo curare Molto velocemente Sono stato appezzato di bouncer mm, Questo non me l'aspettavo uh, Per poco Eh no, raga, ma io lo devo fare da sto tipo o se non lo fai, tu muoio. Sì. Provo. A quello che succede, raga. 57. E godo. Questo c'aveva pure i medikit. Prima partita vinta dopo l'aggiornamento con questo fucile a pompa, ragazzi, sono esti. Che dire, follettini e follettine. Ma frante, qua. Vieni, vieni. Vieni che c'ho 190. Vai, vai, vai. Non so se ti è convenuto, però va bene. Mi ha dato più fastidio alla vita. E' bella per te. Bella lì! Oh, due pozze grane, no? Queste ce le portiamo, calmi, calmi, calmi, calmi Calmi tutti, Eh, vedete? Vedete? Certo! Certo! Mamma mia! C'è pure il jetpack, che simpaticone! Ah, ma no, ma è il bot! Non capisco se il bot è un nemico Non credo che questo possa mai essere un... Non capisco, ragazzi, sono, sono confuso sono, sono confuso, non capisco se è un bot normale... Io credo sia un nemico Era un nemico, ok, scusatemi, Stavo giocando solo come, come il Mandaloriano, va vabbè e... Sì, a festa qua Bella bro, te che mi dici? Bella taglia? Fantastico Ma è molto vicino il tipo della taglia Sì, sì, è lui, è lui Cioè, le, eh, Alexa, no, si chiama lei, ma a me ricordo come si chiama uh, uh, Sono morto Cosa bella. Come sto a materiali? Male. Malissimo. 103. Dai. Non posso perderla. Non posso. Non posso. Non posso Godo. Godo. Godo tanto. Godo tantissimo. Clappiamolo. Clappiamolo. Ua. Uh, Ce l'aveva leggendario, ragazzi. Però l'arma. E che. Che teneva questo, raga. Però. Non è che al volo acchiappo una taglia, eh. Al volo proprio. Dai. Enemy player. Bella. Ciao. Wolverine. Fantastico. Ah, sta qua, Tra l'altro. Bello. Ma proprio così me lo dici, con questa faccia, con questa consapevolezza Vabbè Wolverine Micetto? Mi Cetto quello ora viene e mi distrugge, ti piace vedere Io vado sulla mia taglia, raga. Stanno due nemici a destra, però non fa niente Ah, ma io so dove? Ok Eh, un bot, ragazzi Vabbè, ok Ma per ora li lascio fightare Mi prendo intanto il teletrasporto, ah, la è shotgannato Devo dargli pressione Bloccato per poco Lo devo fare di meglio Dai! Sono so, sopra per poco Chiudi Bella L'ho chiuso io da solo uh. Oh cavolo Perché me lo sarei dovuto aspettare 22 Fantastico Dai fra Eh lo tengo d'occhio Tanto si è curato Ok Diciamo che non è servita molto questa cosa Quante shockwave Granade c'ha la gente nella vita Basta! Basta Basta Basta Non ci capisco più niente Vamma lo prendere sto muro 114, dai, godo, godo, godo Muto, ti devo glappare, ti devo glappare Bravo Sto fucile a pompa raga approvato per quanto mi riguarda voto 9 su 10. Quindi raga che dire sto fucile a pompa l'avete visto spacca il mio voto l'avete sentito 9 9 e mezzo su 10. L'unico problema che ovviamente lo rende molto equilibrato è il fatto che tra un colpo e l'altro che viene appunto sparato bisogna aspettare un po' di tempo. Però ci sta è abbastanza equilibrato mi piace è forte quindi gg. Tanto vi ricordo ancora di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto di attivare la campanellina e noi boys ci becchiamo. Alla prossima ciao.